Grazie Presidente, comprendo le difficoltà del Partito Democratico, nel, magari, mh, perché forse non fa parte del, del loro panorama politico, magari, però per quanto ci riguarda è uno strumento invece fondamentale per garantire uno strumento di un principio di bilanciamento tra democrazia rappresentativa e democrazia diretta, questo è uno strumento fondamentale, tra l'altro è utilizzato in Svizzera, cioè non lo, no, non, lo, non lo ha introdotto il Movimento 5 Stelle, non lo ha creato il Movimento 5 Stelle, ma è un istituto che esiste in Svizzera, che è la patria della democrazia diretta per Antonomasia e funziona assolutamente molto molto bene, quindi dà la possibilità all'Assemblea Capitolina di, contro, eh, di presentare, diciamo, una controproposta alla proposta di iniziativa eh, popolare e la cittadinanza a quel punto decide di votare o la proposta sì e no la proposta diciamo della eh, della cittadinanza oppure sì e no la proposta diciamo del, eh, del, presentata dall'Assemblea Capitolina e ripetiamo uno strumento di bilanciamento eh, tra democrazia diretta e democrazia rappresentativa e, e per noi insomma, eh, va mantenuto pertanto il Movimento 5 Stelle eh, si esprimerà con un voto contrario sullamendamento presentato dal Partito Democratico.